La cosa che a me piaceva tanto è avere un palco con un palco, cioè nel senso avere una specie di depressione centrale del, che con intorno dei, delle varie sezioni camminamenti che permettono di andare sia dietro intorno dappertutto rispetto all'orchestra e anche in mezzo al pubblico quindi creare delle passerelle due passerelle anche per entrare proprio mm. dentro al pubblico oh, boia Ho visto la luce qui abbiamo il negozio dei vestiti usati naturalmente questo e questo qua anche per le luci così siamo autosufficienti da qualsiasi punto di vista questo è il portante importante per gli uffici americani eh capito, invece di mettere le da che ci fanno cazzare che io sì. non le sopporto Lì appendiamo tutti gli apparecchi, gli apparecchi, gli apparecchi. e lo stesso sull'altro apparecchio io non ho idea di quello che avete in mente voi il cioè, costruire una cosa in genere richiede del tempo e, del e delle competenze differenze. differenze. Ma allora, lo appoggiamo sopra questo steccolino? Allora è meglio proseguire con, con un morale, eh? quindi proseguire la linea. Sì. <ride> Questi sono tre centesimi, i tre soldi trovati qui quando abbiamo svuotato queste stanze.